Collaborazione con Dio, parte 2 I responsabili delle nostre istituzioni hanno il non facile compito di mantenere l'ordine e la disciplina fra i giovani loro affidati esercitando la dovuta saggezza. Se i giovani non fossero disposti a sottostare alla disciplina dell'istituzione, a condividere il punto di vista dei loro superiori e per conseguenza intendessero agire a modo loro, i genitori non dovrebbero né sostenerli né simpatizzare con loro. Meglio, molto meglio sarebbe che i vostri figli soffrissero o addirittura morissero. Non si dovrebbe educarli a trattare con noncuranza i principi che stanno alla base della fedeltà nei confronti della verità del prossimo e di Dio. I membri di Chiesa possono assecondare molto bene gli sforzi dei dirigenti delle nostre istituzioni, dando nelle proprie famiglie un esempio di ordine e di disciplina. I genitori, con le loro parole e con il loro comportamento, devono far capire ai figli ciò che si aspettano da loro, si mantenga sempre un linguaggio adeguato e una sincera cortesia cristiana. Nelle nostre parole, non dovrebbe esserci il minimo incoraggiamento al peccato, alla maldicenza, nessuna malevola insinuazione. Si dovrebbe insegnare ai bambini e ai giovani il rispetto di se stessi, la fedeltà ai principi, la fedeltà a Dio. Si dovrebbe inculcare nelle loro menti il rispetto per la legge di Dio e l'ubbidienza ai Suoi comandamenti, non senza averli invitati, a fare altrettanto con le regole della famiglia i figli che ricevono tali istruzioni non saranno né un peso né una fonte di continue preoccupazioni per le nostre istituzioni essi diventeranno invece un sostegno per coloro che hanno la responsabilità della direzione grazie alla benedizione di Dio tali persone diverranno portatori di luce. La loro influenza cristiana contribuirà ad avviare gli altri a una vita operosa che si ispiri ai principi cristiani. I membri di Chiesa, pieni dell'amore di Cristo per le anime, consci dei loro privilegi e delle loro responsabilità, possono esercitare sui giovani delle nostre istituzioni un inestimabile influsso benefico. Il loro esempio di fedeltà in famiglia, negli affari, nella chiesa, la loro manifestazione di ospitalità e di cortesia cristiana, unita con un sincero interesse per il benessere spirituale dei giovani, contribuirà efficacemente alla formazione del carattere di questi giovani in vista del servizio di Dio e del prossimo, sia in questa vita che in quella a venire.